Di niente. No, intendo... Grazie che mi hai salvato. Di nuovo. Ho rischiato di non farcela. Già. Ja. Andiamo. Ho trovato un veicolo. Siamo diretti al versante settentrionale dell'isola? Sì, New Devon. È la patria dei fondatori di Libertalia. Ed è dove Ray sta portando il tuo fratello. Il tesoro probabilmente è lì. Dobbiamo prima salvare sempre. Guarda ah. Lassù, l'ho presa in prestito dai tuoi amici della shoreline Sei scesa fino a qui da lassù Così ti ho raggiunto più in fretta Ora dobbiamo solo trovare il modo di risalire Nate, mi daresti una spinta? Sì, vieni. sei qui? Sull'isola? Da qualche ora? Hai visto la colonia? Sì, da là. Incredibile, no? Mi sarebbe piaciuto visitarla, ma ero un po' troppo impegnata a cercare Giusto. Giusta. Dimmi, Sally ti ha spiegato perché siamo qui? 400 milioni, 12 fondatori, centinaia di coloni, una cosa del genere, no? Sì, l'hai riassunta bene. Avevo tempo durante il cuore. Wow, questo è un ascensore. Sembra di sì. Avery deve avere assunto i migliori ingegneri della sua epoca. Forse lo usava per trasportare le scorte sul fiume. Sì, è verosimile. Ecco l'auto. Dobbiamo capire come arrivarci. Beh, adesso? Da che parte? Diamo un'occhiata. Troppo in alto, cerchiamo un'altra strada. Deve esserci qualcosa qui intorno. Uh. Uh. Ecco, potrei tirarti su qui. Attimo. Un altro modo per salire. Uh... E c'è un passaggio qui, c'è un passaggio. Trova qualcosa di utile. Ok, ho trovato qualcosa. Guarda. Uh. attenzione la sua. Funziona. Ehi, hey, bel salto! Niente male, eh? Vuoi fare incazzare una donna del genere? Idiota. Dai, ti aspetto più avanti. No. No. No. No. No. No. no! Sto bene! Più o meno. È tutto sotto controllo! Vedi se riesci ad arrivare quassù? Sì... Sì, d'accordo. E qua. Nate, riesci a trovare un passaggio? Sembra un piccolo cieco. E se l'ascensore funzionasse ancora? Ne dubito. Ha 300 anni. È rimasto alle intemperie. Forse non ha mai funzionato. Guarda. Oh. D'accordo, allora ci vediamo in cima. La sigaretta. Sì. Sì, oh. davvero, oh. merda! Voglio oh, affersi voi! Non ci uscirai! Oh. Oh. Ben fatto, piccola! Niente di che! Sarebbe più facile individuarla dall'alto. Giusto, buona idea. Il meccanismo è alimentato dal mulino ad acqua laggiù. Piuttosto ingegnoso per una banda di pirati. Cosa hanno costruito in Scozia? C'era questo... Aspetta, sei stato anche in Scozia? Sì, sì, vedi, l'ultimo posto in cui è stato Avery era... Uh... Rilassati, Salemi ha già raccontato tutto. Ah, giusto. Beh, almeno così ci teniamo in forma, giusto? tua auto. Tecnicamente è la loro auto. Beh, riprendiamocela. Credi che sia con Drake? Che... Si molto... no. Mi divertiremo. No. Vedete gli occhi aperti. ogni angolo e ogni fessura. Ricevuto. Restiamo in contatto. Se vedete qualcosa, avvisatemi. Quello era l'ultimo. La indegna in della campagna, Andiamo, eh? prima che mi arrivi in casa. Vedi un'uscita? Su per il fiume. C'è un passaggio sotto le cascate. Gigantesco. Penso che in cima ci sia New Devon. Allora saliamo. Ah! Dimmi una cosa: perché Ray Father vuole il tesoro di Ender? Non mi sembra sia a corto di soldi. Vuole soltanto la gloria, e non che lo si ricordi solo perché ha ereditato una fortuna. Rinunciare non è nel suo stile. Ray è un buon acquisto per la Shoreline. A lui servono i loro muscoli e a loro i suoi soldi. Dici? A me sembra ne abbiano già parecchi. La Shoreline si è impelagata in un paio di guerre civili che hanno preso una brutta piega. Nadina ha ereditato i casini del padre. Spero di tornare ad essere qualcuno in questa storia. che Sam sia venuto direttamente da te, Rave ha fatto uscire di suggering. Credo volesse raccogliere tutti gli indizi su Every prima di lasciare Raf. Inoltre doveva ancora mettere insieme con la storia di Akazana. Ah, sì, sì, avessimo. Sì. È un aggeggio proprio strano. È abbastanza grande da contenere l'auto. Speriamo proprio che funzioni. di poter salire adesso grazie 快 oh, Per arrivare più in alto, ci serve un ascensore per riparare l'ascensore. Maybe do Ok! Ti porto l'auto sull'ascensore Buona idea! Ok, ci sono Merda Sembra che tu te la stia cavando. Scusami tanto, ma ora mi serve una pausa. Beh, te la sei meritata. Stavo proprio pensando. Tutti questi macchinari e strutture porteranno un occhio. Ma credi sia rimasto qualche tesoro? Avevamo già pensato. Ecco l'ascensore Già, dovremmo attraversare queste rapide Ci sono i salvagente nell'auto? Il controllo. Ci siamo quasi. Non è che per caso hai portato un cambio, vero? Certo. Eh. È sull'aereo. Meno bene. Quella diga. Possiamo guidare oltre la chiusa. Aaaaaaah oh. uh. Dovevo aspettarmelo dietro la porta numero due sembra che da qui si passi ottimo lavoro Aspettiamolo. Predizione. C'ero quasi. Serve più velocità. Guarda qui. Aspetta! Ce l'abbiamo fatta! Sembri sorpresa. Forse è un po'. Eccoci qua. Funzioni? Beh, percorso netto finora Quindi ora dobbiamo aspettarci qualche disastro La ruota sta girando, bene Ehi, hey, mi aiuteresti. Posta l'auto La pizzeria pirata è fantastica. Wow, sembra una cartolina. Sì, Libertalia. Vieni per i bei panorami e resti per le sparatorie mortali. <ride> Cosa ti ha fatto cambiare idea? Mm? Hai detto che... stavi per non tornare? Non potevo partire proprio quando eri nei guai fino al collo. E poi, sai, c'è quella... cosa del voto nuziale. Gioia e dolore. Vieni, dammi una mano qui. Ok. Bene. Ok, anche se lo fai con l'intento di proteggermi. Non hai il diritto di tenerti lo Qualunque sia il problema, tu dovresti venire da me. Così lo risolviamo insieme. Come una squadra. Sì, lo so. Dico davvero, è che... Io, io... Senti, dovremmo concentrarci. Riprenderemo il discorso. Prossima fermata, New Devon. E diretti a nord. Quindi li incontreremo presto. Voi due, state bene? Abbiamo avuto qualche intoppo, ma. niente di serio. Bene, tenetemi aggiornato, ok? Non sono il tipo da nessuna nuova buona nuova. Faremo il possibile. Ti passo e chiuso. Ok, forse dall'altra parte del ponte. Pergeti forte. Oh, so. torna indietro! Andiamo verso le cascate! Non posso! La corrente è troppo forte! Uh, Nate! Vieni di posto! Oh, oh, è fredda! Nate, guarda! Possiamo scalare con le raffa! Spesso! Uh. Uh. Uh. Uh. Uh. La cascata! Andiamo! Eh? È stato bello avere un'auto. Già. Forza! Non cercavo di proteggerti. Solo che avevo fatto la promessa di smettere con questa vita. L'ho fatta anch'io? Sì, ma io l'ho infranta. Non te l'ho detto perché avevo paura. Paura di cosa? Di perderti. Forse stavo eh, proteggendo me stesso. Capisci? Abbiamo ancora molta strada da fare. Sì. Dovremmo andare. Siamo sulla riva giusta del fiume. Già, sarebbe stato un problema. si è scelto proprio una bella isola. Magari potremmo tornare qui in vacanza, no? Sì, perché no? Ah, oh, sei qui tutto solo? Povero pirata, riposa in pace amico Dai i vestiti sono coloni. Sembrerebbe una battaglia. No, io non credo. Guarda come sono disposti. Sì, hai ragione. Sono impilati, ammassati contro le pareti. Erano già morti quando li hanno portati qui. Questa è una fossa comune, Nate. Ciao. E questo chi è? Eh, guarda il cartello. Raditore. È uno dei oh. ribelli. Brutto modo per morire. Qui ce n'è un altro. Sammy, senza a sense of